Passiamo al, al secondo dei promotori dell'iniziativa del Piano Lab al gruppo editoriale Città Nuova nel suo direttore generale Danilo Viardis che è anche il mio direttore generale lavorando via città nuova eh, città nuova ha offerto una notevole serie di proposte riflessioni di in questi anni per tutti gli ambiti della rassegna a lui vorrei chiedere come lo piano lab ha influito sulla produzione editoriale del gruppo grazie intanto ringrazio perché lui non si è presentato michele zanzucchi che è appunto il direttore della nostra rivista città nuova e come sempre molto bene animando in questo momento. Beh, Cittanova certamente sta facendo un'esperienza in questa evoluzione che sta avendo lo piano lab. cioè Cittanova ha cominciato il primo anno a trovare lo piano lab il luogo ideale diciamo, per eh, informare, per far presente ai suoi lettori, ai suoi abbonati, ai suoi promotori quello che stavamo producendo, quello che stavamo facendo ma pian piano lo lab è diventato il luogo, l'appuntamento di tutto un lavoro di tutto un progetto, di tutto uno sviluppo di idee insomma, no? i lavoratori che appunto, abbiamo fatto l'anno scorso hanno fatto partire delle idee, delle piste anche per alcuni prodotti editoriali, per alcune collane. c'è una serie di articoli che sulla rivista quindicinale Città Nuova vedete, ormai si chiamano Piano Lab no? durante tutto l'anno, che porta avanti la notizia dei progetti che abbiamo presentato l'anno scorso e che nell'anno si sono sviluppati, abbiamo il sito web dove non mancano le notizie su questi progetti che si evolvono, quindi non c'è più una, diciamo, non è, non è una vetrina, non è un momento di incontro, ma è un momento di lavoro insieme. Infatti domani faremo un incontro eh, più, diciamo, con alcuni autori, con alcuni curatori per elaborare una, sviluppare il progetto editoriale dei prossimi anni, perché ci dobbiamo innovare, perché questo e anche una lezione di, di lo piano lab della nostra attività che in questo momento anche con la crisi economica che anche noi viviamo con tutti eh, il momento che vive l'Italia e l'Europa è il momento di crescere di sviluppare e non di stare fermi e continuare su quello che avevamo già pensato no? quindi questo è un momento domani più diciamo eh, per un gruppo ristretto, lo vedete nel programma ma non è aperto a tutti, mentre invece da sabato ci sono appunto una serie di laboratori che voi avete visto sulla guida, che vanno dallo stato dei partiti, la politica, io ci vorrei andare, dove guarda l'arte oggi, casa dell'educare, sentite questo slogan, datemi educatori veri, vi darò un mondo migliore no? e così via, culture diverse, un unico orizzonte, lo sviluppo sostenibile, legali, legali, la legalità sono tutti temi sui quali lavoreremo in questi giorni e insieme anche Città Nuova diventa, lo è già lo strumento per questo lavoro che insieme stiamo facendo e quindi promotore del Piano Lab ma strumento che vuole continuare e moltiplicare la notizia del nostro lavoro in, in tutto il mondo